Chi mi ha preceduto ha già parlato abbondantemente e bene di mafie e quindi voglio fare un'altra cosa, voglio raccontarvi che io arrivo da Torino e che a Torino da tanti anni con un movimento vasto di persone che si ritrova nei valori della nostra Costituzione, il 25 aprile marciamo per una via di Torino, via Rossini, perché lì c'è una lapide una lapide che ricorda un giovane, un ragazzo, si chiamava Adriano Ferrero. Adriano Ferrero è stato fucilato dai fascisti all'uscita di scuola, alla scuola e l'avogadro di Torino. Raccontano le cronache che Adriano è stato fucilato perché non ha fatto il saluto ai militi che passavano e questi dal camion, dal ribaltabile, gli hanno sparato una raffica. La cosa che mi ha sempre profondamente commosso di questa storia Storia che mi permetto di raccontare perché fa parte della nostra storia, è che questa fucilazione, Adriano è morto a marzo del 1945, mancava poco, mancava poco alla fine del regime, mancava poco alla liberazione, mancava poco al 25 aprile. E tutte le volte che siamo stati lì a ricordare Adriano e ci siamo soffermati su quella coincidenza, l'hanno fucilato poco prima della liberazione, noi ci siamo fatti una promessa che se ci fossimo impegnati in politica e ci saremmo impegnati in politica, noi non saremmo stati gli antifascisti del giorno dopo, noi non saremmo stati tra quelli che scelgono ciò che è più conveniente dopo aver fatto i sondaggi e capito da che parte tira il vento dei vincitori. La memoria, la memoria di giovani come Adriano ci impongono l'etica politica della responsabilità che vuol dire scegliere il giorno prima per cosa vale la pena. Usarsi e usare la propria vita le proprie parole la propria intelligenza sceglierlo il giorno prima e su questo farsi misurare costi quello che costi io in Pippo Civati ho trovato questa capacità ho trovato questa coerenza ho trovato questa etica della politica e credo che da qui possa ripartire questo partito e possa ripartire il Paese di questo abbiamo bisogno e vorrei dire allo stimabile Cooperlo, ti ho sentito citare un proverbio cinese qualche tempo fa, Cuperlo mi pare abbia detto «Mi raccomando, quando vai al pozzo a raccogliere l'acqua ricordati di chi l'ha scavato quel pozzo, giusto, giusto». Ma per me, per noi, per la nostra cultura, quel pozzo scavato e scavato da uomini e donne che nella storia di questo Paese hanno fatto la cultura del lavoro, della dignità, della libertà e noi, caro Cuperlo, ci vogliamo anche ricordare di chi quel pozzo l'ha avvelenato, non soltanto di chi l'ha scavato. Ecco perché continuiamo a chiederci e a chiedere chi siano i 101. Perché continuare a chiedere chi siano i 101 non è un vezzo, è responsabilità. Lo dobbiamo ad Adriano Ferrero, lo dobbiamo a noi, lo dobbiamo a questo partito che raccoglie storie importanti, competenze, speranze. Lo dobbiamo al nostro Paese. Pippo Civati è l'uomo del giorno prima costi quello che costi, per questo ho deciso di stare con lui e spero che con lui si vinca e vinceremo ragazzi. Buona continuazione!